abbiamo qui con noi Alessandro Poletto growth taker, interessato ad ogni aspetto della tecnologia si interessa di marketing e intelligenza artificiale eticamente orientato alla condivisione della cultura informatica vi posso dire che questa persona nel 1996 ha portato internet in Piemonte con video online per chi sa cos'è video online e cos'era internet nel 1996 vuol dire che qui abbiamo una persona mm. Quindi, signori e signori, Alessandro Poletto ci parlerà di problemi di compatibilità di trafugo analytics e strumenti di analitica GDPR. Alessandro Poletto. Allora, <ride> grazie, grazie. L'argomento potrebbe non essere dei più divertenti, e soprattutto perché determina una incombenza a cui dobbiamo assolvere e magari non recepita e non ben capita neanche delle motivazioni per cui magari facciamo una rapida eh, carrellata su che cosa è successo e il perché il garante è arrivato a chiederci anzi è arrivato a chiedere a Google <ride> di adeguarsi e noi in altri modi abbiamo dovuto fare in modo che alcuni siti funzionassero in maniera diversa in modo da comunicare in modo corretto per cui il titolino l'ho messo perché è una struggente storia di amore e odio. Ma c'è l'amore in questa, in questa, questa cosa? <ride> c'è l'amore perché la, una maggioranza che io userei definire bulgara di siti usa Google Analytics. Eh, ci sono dati statistici in cui tra i 30 e i 50 milioni di siti nel mondo utilizzano per le analitiche Google Analytics. Eh, quale sia la, poi la percentuale, quindi, soprattutto in Italia, dei, dei siti che hanno attivato Google Analytics, questo non ve lo so dare come dato, non l'ho trovato, ma neanche tanto l'ho cercato. Secondo me, quasi tutti, per dire in maniera semplice. Chiunque abbia sentito la necessità di misurare l'efficienza e il funzionamento del proprio sito, ha facilmente attivato Google Analytics negli anni. Questo, mi permetto, è una battuta e non vuole essere una critica, per l'inadeguatezza tecnologica dell'operatore di SEO, che non vuole essere un, una cosa negativa, ma l'operatore SEO tecnologicamente dovrebbe non dovrebbe interessarsi di argomenti di questo genere ottimizzare veramente il codice dovrebbe avere un interlocutore e degli senti, metti a posto quell'h3 lo fai diventare h1 e, e tante altre cose di questo genere google eroga questo servizio fantastico google tag manager e questo diventa lo strumento andiamo in altre conference che parlano di analitiche di seo e praticamente tutti parlano di google tag manager Ora, Google Analytics è anche un prodotto gratuito, nella realtà non è assolutamente vero, l'abbiamo capito, spero che tutti l'abbiano capito, noi paghiamo Google alla stragrande con tutti i dati che gli diamo, se Google guadagna miliardi di dollari con la pubblicità li guadagna solo, no, forse no, è esagerato, li guadagna... Molto grazie a tutte le informazioni che gli stiamo dando perché usiamo un suo software gratuito. Noi crediamo fermamente di fare una cosa grandiosa e bellissima e nella realtà gli stiamo regalando tantissime informazioni. Mi sono permesso di dire quindi che i miopi budget aziendali eh, hanno fatto in modo che la scelta andasse verso lo zero, non verso qualcosa vorrei dire una cosa fondamentale l'ultima riga di questa che è lo stato di fatto attuale il garante non è qualcuno che ci vuole male <ride> forse è proprio la persona che ci vuole più bene soprattutto come utenti utenti normali utenti di tutti i giorni e cerca veramente di tutelarci non ci sta vincolando eh, spesso quando chat gpt è stata oscurata, perlomeno è stata inibita l'accesso dall'Italia. Abbiamo tutti detto: ah, oh, il garante, il garante, il garante ha fatto un'azione. Poi ho fatto un video a riguardo, così faccio anche un po' di pubblicità. Il, in cui dico: magari lo doveva far meglio come intervento il garante, si è proprio lasciato un secondo andare. Vabbè, non sono io il garante, c'è gente più brava di me. Ora, Sempre parlando dei fatti, Google Analytics 3, Universal Analytics, non esiste. Non ne parliamo neanche, primo di luglio non c'è più, fine. Poi magari arriverà la proroga un po' all'italiana, ma non esiste. Quindi andiamo avanti e ci ricordiamo che il Garante, tutto quello che ha detto, l'ha detto per il momento in riferimento a Google Analytics 3. E anche su questo deve fare una precisazione dopo tutto quello che ha detto. Ha detto quasi tutto quello che è stato importante riferito a Google Analytics 3, Google Analytics 4, eh, invece per il momento vive eh, di cose dette in riferimento al suo predecessore. Quindi per il momento il garante non ha detto spegnete subito Google Analytics 4, però ha detto agli utenti attenzione che quello che è successo con google analytics 3 succederà con google analytics 4 no, anche in questo caso lui non l'ha detto lo dico io lo dico io perché è logico che lo dica perché è esattamente la stessa situazione quindi oggi noi abbiamo un po la fortuna di vedere analytics 3 uscire ma usiamo analytics 4 ma nella realtà il problema risorgerà perché il problema risorge perché Grazie all'interpolazione dei metadati relativi alla navigazione è possibile tranquillamente trasformare i dati anonimi in dati non anonimi. Ovvero, per dirla in soldoni, Google, del fatto che non gli dica da che IP sono, non gliene frega niente, lo sa che sono io. Io lo dico così, eh, speriamo che nessuno mi quereli. Il, eh, però è evidente, è evidente perché anche se il remarketing effettivamente dovrebbe essere bloccato, ma nella realtà dei fatti, eh, anche se Google magari lo maschera bene, ma il dato l'ha acquisito e sa perfettamente chi siamo. L'altro grande intervento importante che il Garante ha fatto sempre in nostra tutela è quello della cookie policy. Se qualcuno macina un po' di dati eh, relativi a Google Analytics e fa un po' di attività di SEO, eh, sa che tra il 50 e il 75% della navigazione ad oggi eh, è nascosta perché non accettiamo i cookie, perché gli utenti tipicamente tendono a non accettare i cookie durante, eh, nella fase di accesso, primo accesso al sito. Questo inibisce l'attivazione dei JavaScript nei siti configurati in maniera corretta e quindi non permette di comunicare a Google le informazioni relative al, appunto, al tracciamento della nostra navigazione, quindi ricordiamoci anche quindi su questo discorso che Google Analytics è un sistema che oggi rileva tra il 50% e un quarto della navigazione degli utenti, quando vediamo che ci sono mille visite sul sito, nella realtà dobbiamo pensare che ce ne sono o 2000 o forse anche 4000 sul sito, e accettiamo tutto questo, quindi accettiamo che è gratuito, accettiamo che gli diamo i, soldi, i, no, i nostri dati, accettiamo che ci guadagni e, e che ci fornisca anche dei dati sbagliati, ma va tutto benissimo così. Sono sicuro che questa eh, pratica, tale per cui l'utente fornisce i dati in modo corretto, cioè noi adeguiamo i nostri siti, però si riesca sicuramente a riestrarre il dato originario, perlomeno per clusterizzazione. Eh, sicuramente farà sì che il garante interverrà da qui a poco. Un po' anatema questo, eh? non volevo. Eh, torniamo un po' all'inizio, quindi parliamo del fatto che i nostri dati che prendono e cominciano a partire, se ne vanno in giro per il pianeta, e non sappiamo dove sono, non abbiamo la possibilità di gestirli, non che poi proprio tutti noi abbiamo la voglia di passare le nostre giornate a cercare dove siamo censiti, dove, dove, siamo, dove sono finiti i nostri dati, no? non abbiamo il tempo di farlo, però un giorno potrebbe essere abbastanza interessante sapere perché quello lì ha i miei dati, e magari chiedergli, toglili ma i dati che sono usciti, sono finiti su un paese straniero, sono entrati da un'altra parte, a quel punto l'azienda cioè che magari è in uno stato con una scarsa tutela, ci dice, ma sono fatti miei dove l'ho trovati. E si deve fermare lì la situazione, non, sono, non posso essere tutelato mondialmente da un regolamento di un garante europeo, ovviamente italiano. Per cui oggi possiamo dire che la regolamentazione europea è un gran bel benefit che abbiamo, e che ci aiuta a formalizzare la nostra situazione nei confronti con i nostri paesi vicini da un punto di vista geopolitico, sia ben inteso. Mentre internet non è un'entità geopolitica, e mondiale. Quindi ci troviamo sicuramente nella difficoltà di dire eh, mi piacerebbe che mio, la mia informazione fosse data, ma la mia informazione è uscita. Il Garante ci sta aiutando a evitare, di far, di evitare che la nostra informazione esca se noi fossimo tutelati già a quel livello lì, sarebbe una grandissima cosa. Per questo motivo, che sono costanti segnalazioni da parte del Garante verso chiunque e verso qualunque cosa. Perché noi abbiamo visto passare, ChatGPT TGPT in questi giorni, l'abbiamo vista passare verso eh, Facebook, l'abbiamo visto passare verso Google Analytics, abbiamo visto sanzionare aziende in giro per l'Italia e per l'Europa. Ma questo perché spesso e volentieri... Il business fa sì che ci cerchiamo di ottimizzare, eh, di ottenere il maggior numero di informazioni, elaborarle e gestire un po' il problema privacy un po' come un'incombenza, non come un'utilità. Sicuramente per chi sviluppa business è un'incombenza e non è un'utilità, questo ne siamo sicuri. Per cui attenzione ai servizi che utilizziamo, se utilizziamo servizi. Eh, diciamo almeno domiciliati eh, in Europa o anche eventualmente negli Stati Uniti eh, che, fosse, che siano tutelati da una, quella simpatica cookie notice e eh, utilizziamo la cookie notice in maniera corretta, magari riusciamo a tutelare un po' i nostri dati. E fino a qui va tutto bene, togliamo un po' un'allerta. Certamente è che la dimensione del mercato determinerà Qual è la parte de, da parte degli operatori l'adeguamento alle norme? E questo significa più o meno quello che riuscirò a dire, se va avanti, non va più avanti. Va bene, facciamo così. Non va più avanti nulla. ecco qui. A questo punto parliamo esclusivamente di analytics e poi vedremo le alternative ad analytics ed è. Il motivo per cui vi accennavo al fatto che è il mercato che determina la ricerca della soluzione. Allora, cominciamo con il dire che eh, abbiamo due possibilità per aggirare e gestire il problema GDPR e Google Analytics. Una è la, le politiche di analitiche in-house, quindi portarsi il Google Analytics in casa con tutte le sue difficoltà. E l'altro è la gestione del servizio Google Analytics, ma anonimizzato in maniera corretta. Parliamo delle analitiche in house, e qua parliamo del famoso Matomo e di tanti altri. Eh, perché non c'è stato tanto Matomo, però Matomo è il più grande, e quindi si parla molto di... Che cosa succede se scegliamo un sistema di analitiche portato in casa? Eh, Matomo. Abbiamo notevoli contro. Per cui abbiamo un, un costo di possesso di questa analitica importante. Abbiamo una curva di apprendimento. Non è che immediatamente accendiamo e abbiamo Google Analytics di fronte. Abbiamo un'interfaccia diversa, per cui tutti i SEO che si sono skillati in tanti anni, tanti mesi, si trovano di fronte ad un'interfaccia totalmente nuova. e Non bella come quella di Google Analytics, devo dire. Eh, ma Tomo non mi parla con network esterni, per cui io, quello che poteva essere il passaggio tra, mm, permettetemi, da Google Analytics, da D Words o ad altri network, questo non può più avvenire, se non poi attraverso integrazione con tool di terze parti o eventualmente con ulteriori plugin. C'è un altro grosso problema che rientra nella casistica del total cost of ownership che è l'affidabilità del servizio. Non ci abbiamo mai pensato, ma il fatto che Google sia lì ci garantisce del fatto che il dato arriverà a Google, con tanti piccoli problemi, con tante incertezze. Però alla fine il dato c'è. Invece se io porto le analitiche in casa, quel server può bloccarsi, può avere dei problemi, eh, può andare giù quel cluster, può, qualunque cosa. Per cui se la situazione è particolarmente critica, nel senso che è un servizio importante, con un buon traffico, è facile che sia necessario bilanciare questo server magari con due installazioni per poter fare in modo che il, il dato sicuramente arrivi. Questi sono i contro, ma i pro sono enormi. Il pro vuol dire avere i dati in casa, tutti i dati, avere una perfetta compatibilità GDPR perfetta, se ho rispettato però l'anonimizzazione iniziale, eh, questo certo io in ogni caso non è che posso andare a recuperare assolutamente tutti i dati e gestirli, è totalmente open source e ha tantissimi bei plugin, anche se alcuni decisamente a pagamento. Cosa vuol dire avere dati in proprietà? Vuol dire realmente accedere a tutti i dati? Cioè oggi Google in alto ce lo scrive, tutto quello che stai leggendo è un dato statistico non è il dato reale della, della tua, eh, del tuo accesso sul tuo sito questo mh, sfugge è incredibile perché è veramente scritto sempre in alto eh, Google and 4 in tutte le pagine eppure non lo leggiamo cioè Google neanche lui sta più dietro a tutti questi dati e quindi ci sta dicendo io i dati non te li tengo io ti tengo una statistica una previsione dei dati che tu hai Abbiamo i servizi di anonimizzazione. Allora, questo eh, da, da Policy <ride> WordCamp eh, è il servizio che noi abbiamo eh, effettivamente implementato, ma ce ne sono molti altri disponibili. Noi lo forniamo in maniera totalmente gratuita, quindi se eh, vi interessa farci un giro eh, potete tranquillamente utilizzarlo. Si tratta semplicemente di mandare la, una chiamata assolutamente uguale a quella di Google Analytics, di, di Analytics 4, di mandarla invece a un vostro CNAME, quindi voi avete il sito.it, eh, manderete a abcsito.it e abc sarà un proxy per voi impostato e per voi soli che prende la domanda, la, la, la request e la inoltra server to server a Google. Oltretutto l'inoltre viene realizzato in maniera totalmente anonimizzata così come eh, il garante ha chiesto. Per cui non dovete impazzire per anonimizzare i campi, non basta anonimizzare l'IP, sia ben inteso. Eh, le specifiche del garante dicono che non basta semplicemente anonimizzare l'IP o eliminarlo, bisogna andare... A cambiare anche una parte di user agent ma comunque si può fare nel senso che possiamo tranquillamente fare tutta questa trafila oppure servizio gratuito tac la cosa va oltretutto il servizio gratuito di cui sopra da qui a spero pochi settimane e mesi eh, renderà fruibile una soluzione di analitica base eh, diciamo similare o assimilabile a quella che attualmente si può, si può utilizzare come prima pagina di google analytics che è tipicamente quello che tantissimi clienti ci chiedono, fin tanto che appunto non si fa qualche azione di marketing eh, sul, eh, sul sito stesso. Idem come sopra, in casa, sul proprio sito, con molta calma, si può fare tranquillamente da server to server. Quindi, eh, invece di oh, comprare un servizio o oh, fruire di un servizio esterno, in casa c'è la possibilità tranquillamente di collegare server to server il mio sito con il con google analytics anonimizzandolo ci sono tutte le specifiche tutti i tutorial da youtube qualunque altra cosa spiegano come fare non è assolutamente semplice per cui eh, ovviamente nei pro e nei contro è definito soprattutto nei contro ci vuole un po di competenza tecnologica un po tanto Guardate. Allora, il, i sistemi di, eh, quindi per gestire un, eh, correttamente le adempienze imposte dal garante per Google Analytics, abbiamo visto quali sono le, le possibilità. E non ci sono effettivamente problemi ad andare a migrare su soluzioni perfettamente GDPR compliance, ma... La grande differenza fra il eh, utilizzare le serve, le, la versione server-side, quindi la possibilità di, semplicemente di inoltrare il traffico e il portarsi in house i dati, è veramente enorme. Portare in house i dati significa realmente poter riavere accesso all'informazione. Riavere accesso all'informazione significa, come ho sentito nel, in, un, in un talk precedente, poter identificare perfettamente gli errori. Ovviamente questo non è possibile eh, con un sistema off. Eh, poter valutare le velocità in maniera semplice e non dover passare da Google Analytics alla Search Console e eh, fare 400 giri. Il, sicuramente l'optimum, eh, secondo me, è quello di abbandonare eh, i servizi di questo tipo di Google. Il fattibile è un altro discorso, perché eh, anche in questo caso io devo poi consegnare l'accesso all'IT eh, all manager o al CEO dell'azienda eh, di un eh, matomo, non ne vengo fuori. Eh, devo consegnargli l'accesso della prima pagina di Google Analytics e va tutto benissimo. Viene visto, ah sì, tanto quello che mi serve sono il numero di visite al giorno. Possono essere di qualunque genere più o meno profittevoli, anche inutili. Se sono tante, va tutto bene. Io direi, questo è una... proprio scoperchiare, guardare il, il pinguino sopra l'iceberg, neanche la punta dell'iceberg, guardarci oltre, guardarci più, ancora più, più in alto. E' proprio soltanto un 30 minuti per un argomento che... Nel, nella realtà ha impegnato gli ultimi sei mesi dell'interesse che c'è sulla su parte di analitica e di SEO su, su internet. Grazie Alessandro. Applausi. Domande? avendo un esempio con un proxy in funzione non posso fare a meno che ma dopo l'utilizzo del proxy le analitiche restituite da Google hanno un senso o no? perché non immagino come riesca a dividere le visite dai visitatori eccetera eccetera se c'è l'anonizzatore proxy in mezzo allora Google risolve tanti problemi <ride> L'IP è proprio la punta tornando discorso, la punta dell'iceberg. Eh, I cookie è la chiave di volta. Grazie ai cookie si permet, ci si permette di valutare il numero di pagine vista per sessione, il numero di sessioni e il numero di visite. Quindi è esclusivamente grazie a quello. Altrimenti tutto il resto finisce nel calderone del non identificato, che in questo momento non esiste su Google. e Questa è una cosa importante. Se non abbiamo... Eh, noi abbiamo mille visite e di queste sappiamo tutto, delle 3000 che non vediamo non sappiamo niente perché non ci sono, delle 3000 le vedremo oggettivamente in un unico grosso cluster, eh, questo è un vantaggio di, per avere una visione più grande, una inutilità perché alla fin fine non ci faccio attività di marketing sopra. Ma in ogni caso l'attività di marketing di base tipo ma quante persone vengono a vedere nel mio negozio di abbigliamento eh, le gonne o i pantaloni? È ipotizzabile che mh, se tutti vanno a vedere i pantaloni è proprio una banalità: eh, se tutti vanno a vedere i pantaloni, se il 90% vanno a vedere i pantaloni il 90% sono uomini, è proprio una banalizzazione terribile. Però, eh, grazie a questi dati si possono poi rianalizzare eh, al contrario informazioni che in questo momento non abbiamo. Quindi il proxy, il difetto ce l'ha. Il difetto del proxy, oltretutto, che ho saltato la slide perché eravamo a 5 minuti, <ride> il, un altro difetto di proxy è che mentre il server-side è impostato esattamente come Google vuole, però poi si entra nella pagina di Google Analytics 4 e uh, alcuni report sono da riconfigurare. Niente di particolare e trascendentale, bisogna ricollegare i campi per vedere i grafici. Oggettivamente è il funzionamento di Google Analytics, quindi non è una cosa molto particolare, però è una seccatura che eh, obbliga magari a una decina di minuti di lavoro in più rispetto a mettere UA e post. UA. No? L'UA sono rimasto indietro, scusate. Altre domande? Sì. Ciao, volevo chiederti, ehm, ok il discorso di dargli accessi al CEO e tutto quanto, cioè... Capisco la difficoltà e che problemi poi ci potrebbero essere. Ma quindi ad oggi tu effettivamente cosa consigli, cioè come muoversi ad oggi? Ah, allora, dare consigli secondo me è proprio sbagliato a prescindere, perché eh, in relazione all'azienda che ti trovi devi avere la possibilità di comunicare e capire che cosa si può fare. Eh, Dato, Sono un po' negativo su questo, dato il livello culturale tipico italiano, tornate su Analytics, mettiamo eventualmente un proxy ed è già tutto un casino così, non ci capiamo, quindi va bene così e ti presento un foglio Excel, perché poi alla fine vogliono un foglio Excel che non sono in grado poi di leggere, va, va bene. Un bel grafico con una curva che non serve quasi a nulla e, e siamo tutti soddisfatti e abbiamo fatto il nostro lavoro. Stiamo andando in un ufficio marketing, stiamo andando verso un IT manager, stiamo andando in un'azienda strutturata con, un, eh, con una conoscenza di marketing digitale un po' avanzata, qualunque cosa, l'importante è capirsi, eh, se l'IT manager accetta l'ingresso di Matomo sarà lui a essere entusiasta di averlo, eh, se l'IT manager dice, cosa che è successa qualche giorno fa con un'azienda interessantissima, mi dice, no, noi abbiamo tutto su Google Tag Manager, e Google Tag Manager, non ci facciamo server-side, non ci facciamo proxy, non ci facciamo niente, non c'è possibilità di fare assolutamente nulla. Io ho detto, va bene, continua così, ci vediamo alla prima sanzione. Sarà così, non può fareci altrimenti, non, non c'è alcuna soluzione. Per cui ci si trova di fronte a, a tutto lo scenario e come una, qualunque attività commerciale se ne parla. Io come entusiasta open source, e, anche siamo qua al WordCamp, direi, installa subito un matomo, eh, attenzione non un matomo su Wordpress, eh? bellissima l'installazione, fantastico perché prendi un tastino e sta lì tutto, è una bellezza ma appesantirlo ulteriormente non me la sento prendo un terzo livello un hosting che mi fornisca il terzo livello lo installo lì, almeno quello è il primo passaggio domande? Eh, si è parlato tanto di compatibilità con il GDPR di Google Analytics, G3, G4, Google Font, eccetera. Eh. Ho sentito parlare poco di Search Console. Immagino sia la stessa cosa? Que perché non dovrebbe esserlo. Eh. Stessa Però, famiglia. Eh, se, se, se il garante a luglio dell'anno scorso avesse detto basta con Google, cosa avremmo fatto? Cioè, io ritengo che sia stato questo il motivo per cui non abbia... Eh, non si sia espresso in questo modo perché avrebbe dovuto, se avesse dovuto fare un intervento sulla tutela della privacy a 360 gradi avrebbe detto boh per il momento lo spegniamo poi Google si adegua e qua era la, la slide relativa se noi come potere Europa decidiamo di spegnere un certo servizio è il gestore del servizio che si muoverà a farlo diventare perfettamente compatibile e qui rientriamo nella battuta di questi giorni in cui le richieste, secondo me, del garante nei confronti di Just GPT sono assolutamente inarrivabili e quindi qui arriviamo al livello di assurdità perché qui stiamo per andare a, a chiudere un servizio eh, che doveva essere gestito, non semplicemente chiuso, ma questo è un argomento lunghissimo che non è il caso di affrontare adesso. Vedremo poi il 30 di aprile, manca poco. Eh, però sembra che a maggio ci sia un accordo forse tra Garante e ChatGPT. Sembra, incrociamo le dita. Il 30 di aprile, il eh. 30 di aprile. vediamo cosa succede. Comunque eh. vedi Lomino, è una foto fatta a Reykjavik. Io, secondo me siamo in questa situazione qua. Dobbiamo chiuderci per non poter più usare le, <ride> ecco. nostre, le nostre funzionalità. Perché dobbiamo riuscire a blindarci in tutti i modi possibili. E non, non è più facile. Domande? Eh, salve Gabriele, piacere, eh, ovvero credo che ci sono situazioni in cui purtroppo è imprescindibile eh, utilizzare questi strumenti di Google, soprattutto quando si parla di campagne di AdWords, perché se, anche se forse solo per fare un matching tra quello che può determinare lo strumento interno o AdWords, eh, Credo che in caso di progetti grandi, di clienti esigenti con IT, non è forse la meglio soluzione combinare le due, i due strumenti per arrivare a delle conclusioni più... Allora. Perché poi alla fine se hai AdWords i dati li prendono comunque, perciò, però AdWords mischia i dati con Analytics, ovvero alla fine ha una sua, un suo vantaggio, no? se poi abbiamo pure dei, dei dati nostri interni meglio ancora. Ora mi chiedo che succede se ti rendi conto di fanno pagare dei click che non sono mai stati fatti. <ride> ah, beh, su questo, poi su questo discorso qui eh, sono anni che cerchiamo di capire se i click che paghiamo sono quelli veri o non eh. siamo quelli veri, ma questo è, è, è di nuovo un altro talk di 11 ore. Ma Il, io, il discorso interfacciamento, a, analytics, eh, analytics, comunque la parte di remarketing verso Google ADS, è una cosa che certamente non dovrebbe essere fatta questo è veramente così già da oggi ad oggi anche i servizi di proxy inibiscono implicitamente il remarketing uh, ulteriore risposta alla persona là dietro che mi aveva fatto la domanda è perché eh, tolgo le funzionalità di tracciamento sufficientemente necessarie a fornire un servizio valido e certo eh, da parte di Google perché è vero che lui può riclusterizzare, ma probabilmente gli, pesa, gli costa troppo, in termini economici, per fornire eh, la stessa interfaccia verso Google ADS. Quindi, se, se di nuovo è un grandissimo secondo me, è una certezza il fatto che non possiamo usare remarketing, questo ne siamo sicuri, E però è un secondo me il fatto che Google non rierogherà più eh, servizi di remarketing se eh, il garante andrà oltre sul discorso, relato, anche su Google Analytics 4, di richieste per la tutela della privacy degli utenti. E però, però ricordiamoci, eh, nasce ADS, nasce Analytics, lo mettono insieme, noi furiamo dei servizi, adesso scorporiamo i servizi e noi ci sentiamo senza servizi e cerchiamo di ricrearci da qualche altra parte. Magari cerchiamo di utilizzare, cerchiamo di, ci dovrà anzi tornare indietro in un futuro non più ad un unico grande operatore di esse, ma magari a tanti operatori di ADS che mi possono fornire visibilità, dove farò uno scambio corretto di dati a livello europeo, magari senza il mantenimento del dato. Insomma, il panorama è difficilissimo e io non vorrei essere certamente il garante Scorza e Compagnia Bella, perché sono ambiti troppo complessi, io mi trovo a doverli gestire dal da punto di vista tecnico immagino dal punto di vista regolamentazione e legislativo non, non, non, non ho neanche idea di come fare perfetto, il tempo è scaduto grazie ad Alessandro Poletto